Adesso per finire chiamo il presidente di noi Fabrizio Premonesi, sarà l'ultima chiacchierata della serata, è stata lunga però non so, ci sembrava di, che, che non chiamare tutta questa filiera avrebbe fatto perdere qualcosa. E, non so se è interrotto e, e può essere, è diciamo, arrivato strada. Esatto, ci sono le macchine che si ribellano. <ride> Facciamo una, diciamo, un dialogo Fabrizio sì, diciamo che eh. che c'è il, il, il pulsante o forse questo ok, quello ecco beh, allora, eh, il presidente di di Novo, di Moresi eh, c'è stata questa cavalcata lungo 20-23 anni, che è partita con Rexando eh, ma, nel senso, abbiamo preparato la discussione, venendo anche alcune immagini eh, non lo so se mentre parli cerchi di magari far vedere qualcosa, no, più che altro la l'inizio eh, di, di questa discussione Beh, grazie innanzitutto per l'enorme contributo che hai dato per questa serata è una, una serata fortemente voluta da, da te eh, e quindi cioè, secondo me è venuta bene quelli che ci sono io se fossi stato dall'altra parte sarei stato contento di, di sentirla e eh, eh, nel senso parlaci di, così, di quello che ha alla, alla, alla nascita di noi, partendo anche da quel patrimonio unico e veramente denso che è stato Alexandro. Sì, ecco che. Okay. Ehm, beh, allora, diciamo, quello che voi non vedete è una slide che rappresenta tutti gli ultimi progetti fatti in questi anni da Alexandro e Vicipolitana. Alexandro, eh, ultimamente, ha avuto anche un motto, Siamo ciò che scegliamo, come Vicipolitana ha il suo motto pedale al futuro. Insieme noi abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto un evento grandioso fuori dai binari per valorizzare una ferrovia abbandonata che parte da Coaspo e potrebbe arrivare fino a Logorevo passando dalla pazzia di Chiaravalle. Abbiamo partecipato a un bilancio partecipativo che non abbiamo vinto, che si chiama Fiume Verde, per fare in modo che tutti i percorsi e eh, tutte le piste ciclabili di San Donato fossero collegate tra di loro e confluissero nel Pratone che doveva essere diciamo, un cuore fulcro di eh, tutto eh, diciamo, di di questo lungo percorso che partiva dal Parco Tre Palle, arrivava al Pratone e andava alla Campagnetta. La Campagnetta è un luogo di San Donato che è molto grande, forse il più grande del Bratone, il Mexican arena del E eh, in questo luogo praticamente eh, abbiamo molto combattuto come Rexando per fare in modo che non fosse cementificato e siamo riusciti insieme al comitato sulle mani della campanietta a fare in modo che le rumetrie fossero spostate da un'altra parte e quindi questo è diventato patrimonio del uomo che stanno fatto milanese. Qui è un luogo che potrebbe collegare eh, San Giuliano e Milano attraverso anche la bazzia di Bibordone e Chiaravalle. Stiamo lavorando da tempo a questo progetto, eh, su questo percorso, eh, fino a creare anche un dipartimento che si occuperà specialmente di questo. Poi Rexandra eh, è stata a molte cose e ehm, ha fatto un bilancio partecipativo dove abbiamo vinto anche il marketing territoriale visivo era un po' quello che diceva Federico del Prete no? il fatto che se uno ha l'idea di che cosa manca per arrivare in luogo in bicicletta e andare a piedi, quanto tempo ci manca e quanto CO2 consumerebbe se usasse l'automobile sarebbe più invogliato utilizzare la bicicletta e quindi attraverso dei QR code abbiamo fatto questo percorso di marketing territoriale dove in ogni luogo si racconta dove si è cosa c'è intorno eccetera. Poi Alessandro è un po' tante cose perché è anche stato ed è un giornale è scritto al Tribunale di Milano e eh, ha creato molte rubriche al suo interno tra cui anche l'idea la città che è servito per fare in modo che i cittadini esprimessero i loro sogni di come volevano l'assemblato del futuro e quali fossero le loro idee abbiamo fatto delle, diciamo, dei percorsi anche raccontando il sud Sudes Milano attraverso dei comunicati stampa che avevano dai comuni e quindi rexando eh, che era nata come rete civica di San Dorato Milanese, in realtà dopo di tempo questa parte anche con Miss che chi aveva avuto e che ha accordi con la regione del Lazio, con la Sicilia e con la Sardegna per dei progetti intorno alla bicipolitana, non poteva più essere una rete che si occupasse solamente di locale. Dato che comunque Rexandro al suo interno aveva una serie di dipartimenti, ho pensato di eh, dare valore a questi dipartimenti e quindi il rinviabilimento doveva nascere qualcosa di più grande e ho pensato alla nascita di noi. Noi perché eh, sì, un acronimo d'accordo vuol dire netto organizzazione innovazione, ma è bello pensare a noi perché noi dobbiamo fare le cose, noi, Ora siamo qui, abbiamo parlato tutta la sera di cambiamenti urbani, di ehm, percorsi comuni, di avere coraggio di piantare gli alberi, eh, del fatto che bisogna abbandonare le automobili, eh, però diciamo, ci sono anche persone che non vogliono usare la bicicletta, persone che non hanno l'automobile, persone che comunque si devono muovere in città. E quindi, noi qua a San Donato abbiamo un terziario che fa paura ogni azienda ha la sua lavetta personale che si ferma alla Metropolitana e porta ogni 10 minuti, 3, 4 dipendenti a lavorare questo per me è inammissibile questo è vergognoso in una città che eh, parla di cambiamento e poi c'ha 50 navette private che portano 4 dipendenti e 10 minuti. secondo me devo fare un accordo con tutto il terziario che stato San nato di fare in modo che i loro pull privati li possiamo usare anche noi cittadini che ci muovere in città. Perché altrimenti noi risolviamo il fatto che mettiamo delle barriere con diciamo, le strisce blu o eh, poi non mettiamo ad esempio la cosa bellissima di togliere un'auto e mettere in 10 a stringere di biciclette. Quindi ci mettiamo nell'ottica di. Non uso la macchina perché mi costa andare su cellulare, non posso usare la bicicletta del bike sharing perché mi costa utilizzarla, non posso usare le bici perché me la rubano eh, e non posso muovermi perché non ho i mezzi per muovermi. Invece noi potremmo fare un grandissimo salto di qualità no? perché io non sono un politico, ma secondo me ci vuole coraggio, tutte le cose possono essere realizzate. Per cui se si fanno accordi con le aziende, con anche le aziende dove si lavora e i soldi vengono anche prelevati, almeno in piccolissima parte, noi tutti potremo andare con i mezzi gratuiti eh, in giro per la città e muoverci. Perché se ci sono veramente diciamo, queste emergenze climatiche, se veramente non bisogna centralizzare, se veramente bisogna lasciare a la casa l'auto, allora bisogna fare più di avere coraggio e questo coraggio si deve fare anche rendendosi cura delle cose quindi anche prendere non so, un albero come stasera noi abbiamo messo a disposizione 200 alberi 200 alberi sono niente con fronte ai 3 milioni di alberi che si vogliono piantare o ai 350 milioni di alberi che il presidente dell'Etiopia fatto piantare alberi, tanti in, in 24 ore, sono solo 200 alberi che eh, ognuno di noi veramente potrebbe prendere, avere cura, curarsi. Io sono convinto forse che in un tempo, quando in un'altra era, forse era un albero, perché mi piaceva tantissimo e oh, veramente ho veramente apprezzato quello che Andrea poi ha detto, no? che gli alberi non danno solo sì, cioè, ossigeno, gli alberi io... Mi, mi ci metto a guardarli eh, disteso in un bosco e riesco anche a vedere così, ho scritto anche molte poesie sugli alberi, sono convinto che gli alberi è vero, sono lì fermi perché eh, sanno tantissime cose, cioè, nel senso loro ascoltano secondo me e cioè, sono veramente arrabbiati quando noi andiamo a quotarli in maniera così schifosa, perché cioè questi ne le gambe e le mani perché da fastidio al balcone del vicino e quindi lo amputiranno, e poi distruggiamo alberi che magari sono anche, diciamo, sani perché sono degli alberi che sono nati spontaneamente, cioè nel senso delle cose si raccontano sugli alberi che, questo succede a San Anapolo, questo avevano, hanno degli alberi perché non sono cresciuti spontaneamente, sono cresciuti così da sei anni da soli senza che nessuno li avesse piantati non erano pure dei plati, non avevano neanche tanto ossigeno, perché non erano dei tigli pregiati. E queste cose fanno veramente pensare. E allora parliamo anche di biciclette e del fatto che si possa, si possa andare in giro in bicicletta. Secondo me una, grande, eh, una delle grandi sconfitte dell'andare della in giro in bicicletta con le bici a flusso libero sono state proprio le offro fatte in maniera veramente assurda, con un materiale scarsissimo, lasciate in giro poi nel territorio buttate sugli e nei fossi, ovunque e poi lasciate così abbandonate perché offre tal vita e quindi io come bicipolitana ricevo miliardi di, di, di, di, di lettere dai cittadini che dicono ma perché uno di Milano, ad esempio il municipio eh, trae fa qualcosa e uno di San ma non fa niente. Io devo prendere il treno per andare a lavorare alla stazione di Polgomando devo scavalcare 50 bici di Ofo ammassate e che nessuno vi toglie. Chiamo l'amministrazione comunale, scrivo l'amministrazione comunale, e ci devono pensare. Secondo me bisogna fare in modo che queste biciclette siano prese, rimesse a posto, perché si riesce a posto, e fare in modo che queste bici siano date alle persone che non hanno il mezzo di comprarsi una bici, perché se tutti usiamo la bici, eh, almeno, cioè veramente cambiamo le cose, perché io non lo so, per un po' di slide che mi sto parlando troppo di bicicletta. L'oratore è veramente caro io direi che, ma, nel senso non avevamo mh, pensato specificatamente a quello che dovevo dire, però anche per quelli che sono qui e ci conoscono, sanno che ci metto anche io, abbiamo il pallino, cioè io tutti i giorni uso la metropolitana. E il vedere che la fermata di San Donato si chiama San Donato, ma è diciamo, una dicitura, ma non, non è del comune di San Donato, eh, spiace, il territorio naturalmente arriva in ritardo sì, ma... e la nostra comunità. Adesso però c'è questa narrativa detta in giro: che anche Lorenzo lo ha citato prima. Il 22 20 del 2017 viene presentato alla, alla città di Milano un seminario urbano della comunità sostenibile. Adesso a San Donato si dice che le eh, ulteriori due rifestazioni che dovrebbero essere presenti sul territorio di San Donato sono stati due, due tratti tirati con la matita rossa così perché piace fare. No, diciamo non che non bisogna scherzare su un cose, il cioè, PUMS è stato fatto dal professor Beria, del Politecnico di Milano, quindi sono studi precisi e quelle due tracciature sono date perché viene dato un delta maggiore di 1, quindi la possibilità di farlo. Poi da lì ad andare, come dicevamo noi, fino a crema è un'altra cosa. Ma quelle due tracciature sono date perché l'economicità è stata detta che si può fare. Quindi l'ultimo argomento che vi dico di spendere e di declinarlo, come facciamo spesso, è del prolungamento della metropolitana. Io credo che cioè, l'analisi costi i benefici sia un po' un pagliativo che deve essere a volte messo a lato perché a questo territorio serve un prolungamento. Punto, finito. No, ecco, io diciamo, sono stato recentemente anche un po' come Alexandre Vicimolitano, ho partecipato sia al DGT che a Ciprana in giro per San Donato, dove il nostro primo cittadino ha detto che eh, lui si batterà sempre e comunque per la metropolitana, non solo di Viva ma anche fino a Crema. Eh, e quindi io voglio dare sì, io, chiedo, una cosa, voglio dare merito che un cittadino diceva anche che se noi la metropolitana non l'abbiamo è perché noi, noi cittadini, non ci siamo tanto sbattuti per averla, perché se Monza e hanno 12 fermate, perché i cittadini si sono alzati, hanno fatto un sacco di azioni nei confronti dell'amministrazione della, dell dei, dei politici per avere questa cosa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 diciamo la metropolitana, non abbia neanche una ferrovia, no, no, stiamo non parlando non di cambiamenti climatici e poi pensiamo che se la soluzione di rilascio di costi benefici dice che dobbiamo distruggere il parco agricolo per farci quattro corsie preferenziali, per farci passare un alla più transit, che poi con il rotolamento delle, delle loro gomme innalzano poi dei sottili, io veramente mi vergogno di essere un cittadino italiano. Cioè, sì, sono parole sicuramente forti nel territorio di giorno che eh, ah, sicuramente non sentire la solita retorica e, e che quelli che sono stati democraticamente eletti prendano in considerazione anche le distanze che nascono dal basso.